comprare follower è una domanda che mi fanno spesso ma per poter cominciare o per poter avere la mia attività è il caso che io compro dei follower direi proprio di no anche perché i servizi che ci sono in giro oggi ce ne sono diversi il rischio è quello di avere l'account bannato e quindi poi di cominciare di nuovo da capo io quello che consiglio è eh, un lavoro lungo, costante, come tutti quelli che fanno questo lavoro, vi dicono che non è facile raggiungere un numero di utenti soprattutto utili. Io posso anche comprare, il problema è un altro, che follower sto comprando sono degli utenti fake, degli utenti finti, utenti che poi non mi servono perché se io ho un'attività prevalentemente locale che lavora con eh, i milanesi che lavora con i torinesi, che lavora con le persone di Pavia, che lavora con le persone di Roma, io me ne faccio veramente molto, molto poco di utenti acquistati che abitano in India o che abitano in, in America piuttosto che in un altro punto del mondo, perché magari io non ho un'attività che spedisce, che fa delivery. Quindi la domanda ha una sua risposta, che cosa me ne faccio di utenti acquistati?